Eh, non sono riuscita a fare la lettura del lunedì, quindi oggi, ne abbia, eh, oggi è mercoledì 1, la faremo valida per eh, diciamo 12 giorni circa, quindi fino a lunedì 13. Va bene? Ok? Wow. Utilizzeremo tre mazzi di carte: abbiamo le carte dell'arcangelo Michele, abbiamo le carte dei Sussurri della Natura, ok? E abbiamo le carte. Um, abbiamo le carte degli unicorni quindi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 The cat dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace e la guarigione, e che tutto ciò che ho posto a Dio, alla luce e all'amore, si allontani da noi ora, per sempre e per l'eternità. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie, Coscienza Micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Scegli gruppo più giusto per te. Chiedi agli angeli, alla sorgente, all'arcangelo Michele qual è il gruppo più giusto per te per il tuo massimo bene. Potrebbero essere anche tutti e tre. Allora, gruppo A è il momento di chiudere, di lasciare andare questa situazione negativa. Gruppo B, tu e i tuoi cari siete al sicuro. Vediamo il gruppo C gruppo di appartenenza C, vediamo un po' pensieri positivi creano risultati positivi, molto interessante, andiamo a vedere un attimino i sussurri della natura, vediamo un po', si gentile con te stesso, gruppo A, un invito a lasciare andare, un invito a rilassarti, a lasciare andare tutto ciò che ti fa stare male, si sì, spontaneo, si sì, spontanea. Per il gruppo B, che belle queste carte! Io le adoro veramente. Sono dei messaggi molto belli, molto potenzianti. Ok, ehm, praticamente, qua ne sono cadute due, le leggerò tutte e due per il gruppo C. Mantieni il tuo spirito del bambino interiore, e ehm, fai di elevare le tue frequenze, fai un salto ehm, per cambiare la tua energia, è un invito ad aumentare le frequenze. È venuto il momento di creare un santuario per il gruppo A, poi vi spiego che cosa si intende, uno spazio sacro e protetto, Magi magic, magia per il gruppo B, interessante. E ora vediamo il gruppo C, che cosa ci volevano dire gli unicorni attraverso l'Arcangelo Michele, l'innocenza, innocenza, ok. Poi leggeremo un uh, messaggio anche dal libro, uh, dal libro verde che amo per vedere cosa ci vuole dire l'arcangelo Michele. Iniziamo la nostra lettura col gruppo A. È venuto il momento di lasciare andare questa situazione negativa. Sei troppo focalizzata focalizzata su, su, su cose negative. Hai pensieri negativi, sei sempre preoccupata, sei sempre in ansia, vorresti tutto e subito, eh, vorresti che le cose andassero esattamente come dici tu, però forzi un po' troppo gli eventi. Eh, non sei nel non sei nel processo creativo. Il processo creativo è sì creare la tua realtà, ma come? Attraverso la gioia, l'entusiasmo la gratitudine, non attraverso il controllo, il dolore, la sofferenza. Lasciala andare, se troppo severo e severa con te stessa, sii gentile con te stessa, ti cura di te. Eh. Fai un bagno caldo con gli oli essenziali, vai a fare una passeggiata nella natura, coccolati un po'. Parti di più, fai affermazioni potenzianti dove mandi amore alle tue cellule, al tuo corpo e alla tua persona, lascia andare le resistenze, hai veramente bisogno di connetterti con delle frequenze angeliche più elevate. Inviti gli angeli, l'Arcangelo Michele e gli unicordi, ti stanno invitando a pregare, a creare uno spazio sacro, armonico e protetto che possa essere eh, magari un tavolino dove ti accendi una candela bianca un incenso eh, magari metti della, della musica angelica mediti un po' ti riconnetti col tuo sacro cuore esci dal caos e dalla 3D perché non è la 3 non è così non è quello il modo di creare impara leggi i libri dice l'arcangelo Michele documentati come si crea la realtà dei tuoi sogni come cambiare mindset come cambiare energia è importante che tu fai questo questo, perché con la razionalità non andrai da nessuna parte, tu sei amore, tu sei un'anima in un corpo, va bene? E tu stai vivendo la realtà che hai creato dai tuoi pensieri negativi del passato o positivi per carità, anche positivi, però se tu vuoi creare una realtà migliore devi cambiare i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue intenzioni, parole ed azioni. Ok, passiamo al gruppo B. Le tue preghiere sono ascoltate. Sei un'anima molto antica, sei molto in connessione con te stessa, non fai altro che pregare e meditare e le tue preghiere sono ascoltate. L'arcangelo Michele quando tu ti, ti rivolgi a lui e agli angeli della coscienza micaelica con intenzioni pure di amore, loro ascoltano e proteggono te e la tua famiglia. Siete al sicuro, siete protetti, continua a pregare, continua a chiedere questa protezione la protezione dura 24 ore no quindi continua a rinnovare questo scudo invincibile impenetrabile all'oscurità e tutto andrà bene eh, credi nella magia hai il potere del mago il mago è colui che crea la sua realtà attraverso intenzioni focalizzate e con forti emozioni con potenti emozioni il mago sa che è creatore della sua realtà e quindi è in grado di allineare i suoi pensieri Parole ed azioni e stai facendo bene, stai agendo bene nella direzione giusta. È venuto il momento di aspettarti dei miracoli perché i miracoli stanno accadendo nella tua vita. C'è magia intorno a te, eh, c'è grande sincronicità divina. Continua a mantenere la tua spontaneità. Ridi, scherza, gioca alla vita, sii entusiasta e gioiosa della vita e vedrai che le cose andranno nella direzione dei tuoi sogni bene passiamo al gruppo 3 anima infinita ma sei consapevole del fatto che i tuoi pensieri creano la tua realtà quindi continua a mantenere a mantenere pensieri positivi gioia pura entusiasmo puro continua a riprogrammarti per il successo il successo in tutti gli aspetti della tua vita nelle relazioni nel lavoro nel, um, nella salute continua a vibrare alto che, eh, qua eh, devi continuare a mantenere il tuo spirito bambino il tuo spirito giocoso perché questo ti consente di eh, manifestare miracoli nella tua vita infatti sei proprio eh, indirizzato a cambiare energia, ad elevare le tue frequenze a fare quell'upgrade perché quell'upgrade cambierà la tua realtà materiale è scienza è scienza anime infinite eh, veramente io vi consiglio di studiare come, eh, come noi condizioniamo la realtà, è scienza eh, uno scienziato che io sto seguendo ultimamente è mm, il dottor Gioe Dispenza che spiega come la materia essendo un'energia densa eh, può essere condizionata dai pensieri, dalle emozioni eh, veramente è possibile eh, far eh, che dall'energia noi manifestiamo nella materia, ciò che vogliamo, eh, è un processo scientifico eh, e per altri può essere metafisico spirituale, non c'è differenza, è proprio dimostrato che è possibile condizionare la realtà con i nostri pensieri, emozioni, con le nostre parole, affermazioni, con il nostro linguaggio attraverso una riprogrammazione consapevole, va bene? innocenza continua a mantenere la tua innocenza il tuo bambino interiore pulito nutri il tuo bambino interiore gioca alla vita ascolta il bambino interiore ti sta dicendo di ridere di giocare di divertirti va bene eh, hai veramente bisogno di eh, di eh, riconnetterti col bambino interiore questo ti consentirà anche di manifestare più velocemente perché quando l'anima è allineata al bambino si apre il Cuore, noi siamo allineati alla nostra anima, al nostro bambino interiore e tutto è sincronico e perfetto. Un discorso di allineamento è un discorso di entrare nella gioia, anche nel perdono e nella compassione, in alcuni casi, perché il bambino deve guarire eventualmente da delle ferite profonde dell'anima. Quindi io questi processi ve li ho già insegnati, guardate i miei libri, i libri dove parlo di questi argomenti, eh, non ascoltate e basta, agite. Molte persone sanno ma non agiscono, ok? Eh, ora facciamo, leggiamo il messaggio finale, anime meravigliose, vediamo un po' cosa ci dice, abbassa la guardia, Ok troppa difesa potrebbe irrigidire la situazione occorre lasciarsi andare avere fiducia nel prossimo mostrare il proprio vero volto senza nascondersi dietro lo scudo uscire dall'ego, essere voi stessi spontanei, giocosi e mostrare al mondo intero chi voi siete veramente bene anime meravigliose per questi 12 giorni la lettura è, si è conclusa io vorrei ricordarvi che occupo di facilitare la guarigione nelle altre persone o il riequilibrio energetico come preferite chiamarlo con le nuove frequenze di luce anche a distanza queste frequenze non conoscono il tempo e lo spazio sono potenti agiscono quasi istantaneamente in alcuni casi ci vuole un pochino più di tempo e arriva il meglio per voi mi occupo anche di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo di carte o senza carte e mi occupo anche di facilitare Logos Healing. Abbiamo tanto parlato oggi di riprogrammazione, abbiamo parlato di allineamento della nostra mente, delle nostre emozioni affinché la nostra energia sia come un laser nella direzione dei nostri obiettivi ebbene attraverso un percorso di coaching con Logos Healing è possibile eliminare tutti i sistemi di credenze, tutto ciò che vi sta limitando, impedendo di essere nel nostro pieno potere, tutto ciò che vi sta impedendo di manifestare la realtà che voi e attraverso un lavoro di riprogrammazione è possibile diventare un laser per i vostri sogni e i vostri obiettivi e manifestare concretamente nella realtà ciò che voi ambite, desiderate, volete, ok? Ehm, quindi per informazioni non esitate a contattarmi. Volevo anche ricordarvi, per chi ha voglia di imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce, con gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele da casa, comodamente da casa, il percorso di due mesi, nove settimane, di grande lavoro, di grande esperienza diretta con le nuove frequenze di luce inizierà il 15 febbraio 2023 alle ore 20.30. due posti disponibili chiamatemi e chiedetemi informazioni senza impegno io vi saluto vi abbraccio un mondo d'amore di pace e di guarigione per tutti voi a presto ciao